Carissimi, la Sesta Domenica del Tempo Ordinario ci accompagna ancora il Vangelo di Marco, una sorta di lezione continua, e questa volta è un lebroso che si avvicina a Gesù, un lebroso che timidamente si accosta a lui. Evidentemente aveva sentito parlare di, di questo grande guaritore. Però, ecco, gli indirizza una preghiera che per noi diventa esemplare. Non possiamo imporre a Gesù, non possiamo dirgli quello che deve fare, non possiamo imporre la nostra volontà al Signore. Certe preghiere anche aggressive, no? Tu devi guarirmi, tu devi purificarmi, devi farmi questo, assolutamente. Ecco, non sono giuste, perché l'atteggiamento eh, da avere è proprio quello dell'ebrosa. Se vuoi, puoi guarirmi, se vuoi puoi purificarmi. Cioè se rientra nella tua volontà, se è un tuo desiderio, se tu vuoi esprimere la tua bontà verso di me, ritieni che per me sia giusto guarire in questo momento, fallo, lascia un'ampia libertà. Così come domenica scorsa avevamo parlato di libertà, il Signore ci lascia liberi, ecco, anche noi dobbiamo lasciare libero il Signore, di agire come vuole, e arrenderci alla sua volontà. Può essere che non rientri in un suo disegno. I disegni di Dio, le vie di Dio, non sono le nostre vie, e non possiamo comprendere fino in fondo quello che il Signore vuole da noi. Però ecco, Gesù non esita, non esita, lo guarisce, perché evidentemente eh, gli piace questa preghiera, e coglie che in questo lebbroso c'è veramente tanta rendevolezza, tanta bontà d'animo, Tanta fede, è una fede sincera, perché quell'espressione è inequivocabile, mi rimetto alla tua volontà. È per questo che gli tocca, tocca il corpo e lo guarisce. È la carne di Cristo, come in questa immagine, la carne di Cristo che viene toccata dall'Ebroso. Per la verità in questa immagine ricordiamo il momento in cui Gesù viene spogliato delle sue vesti e in cui viene messa in luce proprio questa carne, carne di Cristo, l'essere lui il verbo incarnato. E spesso Papa Francesco ci parla della carne di Cristo che sono i poveri che avremo sempre con noi, che sono i sofferenti. Quando noi ci avviciniamo a loro, quando qualcuno ci chiede, di aiutarlo, di sostenerlo nella fragilità, nella malattia, è Gesù che ci chiede a noi questo, è Gesù che si accosta a noi e noi tocchiamo la carne di Cristo. Come Gesù anche noi dobbiamo imparare a toccare la carne di Cristo incontrandola nelle strade del mondo e il Signore non mancherà di benedirci, di sostenerci in tutte le, quelle che sono le nostre occupazioni, tutta la nostra vita. Buona domenica a tutti.